Le trattative sul prolungamento del programma di aiuti alla Grecia procedono troppo lentamente. Per questo il premier ellenico Alexis Tsipras è venuto personalmente a Bruxelles per incontrare i presidenti di Commissione e Parlamento nel tentativo di facilitare una mediazione con l'Eurogruppo. Il leader di Siriza si è detto ottimista, ma parlando alla stampa, insieme a Martin Schulz, ha mostrato di non voler cedere del tutto alle richieste dell'Europa and future with 60% unemployment and young people is not future. Is that now it's time to give a message to the great people, a hope message, not only implement, implement, implement, obligations, obligations, obligations, but now the message that uh, the European institution will give uh, help and solidarity da parte sua il Presidente della Commissione si è detto insoddisfatto del modo in cui stanno procedendo le trattative, ma ha anche affermato di essere sicuro che la conclusione sarà positiva. sviluppi non che abbiamo fatto sufficiente.